contro luce la Paola Style ragazze piove e stiamo andando a, a vicenza a vicenza. Yes. e inizia la nostra avventura l'abbiamo già fatto l'anno scorso ottobre sì. però questa volta abbiamo la luce oltre che la pioggia e niente volevamo darvi il buongiorno e raccontarvi questa questa giornata in un video certo cioè, con... quindi ci siete abutati ok ciao saluta ciao, ciao. Ciao ragazzi, un eh, altro di video Stiamo andando un po' in giro Quindi, eh, eh, Qui c'è Manuela che sta eh, c'è, cioè, Vede solo il braccio di Simone eh, Paola Style Ciao Moki Eccola lì, aspetta Adesso seguiamo il gruppetto perché noi vogliamo vedere di riuscire a vedere qualcosa Ok, ragazzi, salutate per il mio canale. Ciao, ciao, ciao, ciao, mamma Ma Paola. Non so quanto vedrete, o quanto vedrete. Allora, qui vediamo Yaya impegnata con Simona a fare un fiore con i kanzasci della club ma, sì. ma li fai in un attimo eh? qui abbiamo Stefania e Cristina ciao ragazzi anche quest'anno Paola Style in braccia i ferri ebbene si sì. per aiutare per fare un workshop cosa? di l'Antonella ormai va avanti di su, è lei che fa il workshop a me, non io a lei. Manu, Ciao, e le signore che spero di non beccare tanto che sta facendo il suo workshop. Io sto cucendo, eh? Maria che cuce. Ora, ragazzi ho incontrato la mitica banda delle pigottine di Wanda che è gentilissima, è stata veramente carina, con le occhiaie, tantissima, provata dalla fiera. fiera. Assolutamente sì. E quindi se venite dovete passare a trovarla. Sì, no dai, vi aspetto tanto. Qualche dimostrazione, qualche piccolo consiglio sempre. I corsi? Sono... I corsi? No, qui non facciamo corsi, li facciamo solo un po' in giro per l'Italia, così qui è quasi impossibile. Facciamo dimostrazioni, ma vi spiego tutto. Basta che facciate le domande. Vi spiego tutto. Perfetto. Grazie mille. E qua è questo bellissimo. fa questa cena che Vado in sai No no no Allora guarda se va Chi è che fa la valletta che stai? Io <ride> Ah i bambini no, La magia eh, no, se fai i bambini non possiamo riprendere Dall'aula dell'ombra, dall'aula, dalla sala da da la sala dell'angolo dell creativo siamo qui tutti la balletta, siamo <ride> siamo pronti in pronti? Tra Valletta e Vallettina E tra l'altro sono me... in pandale. Valletta e Vallettina sono in pandata. Ah sì, a me il cielo non me l'ha dato però. Manco a me l'ha dato. E eh, vabbè, ma sei lei la presidentessa. La presidentessa. <ride> ah sì, ecco. Non è che siamo le perle? Io sono operaia. Vabbè. Ah, sì. La preocuparia. No, la preocupa. No. Ma si sì, dai, però io la sono tra io. Allora. Se vuoi la vespa qua. Tu certo. Tutto quello che dico rimane. C'è cara. Ci sta guardando. Ciao Elena. Ciao. Ciao, Ciao. Ciao. Ciao. Ciao ragazze. Allora, qui c'è l'estrazione. Sì. adesso. Facciamo l'estrazione. No, Deve vedere che il gruppo che sono passati. C'è anche Patrizia. Ciao Patrizia. Ciao. C'è Fabio. Ciao Fabietto. No, oh, Fabio, okay, messo te, okay. non viene in dipinchio. Non siamo per niente coercitiva, è un gruppo pacifico. Guardate, guardate, noi abbiamo mangiato, voi no. Ah -ah. Pronti? No, niente, niente. niente. Paola Style. Ah, che... qui c'è anche Paola Style che ci riprende! I canali YouTube Paola Style. Noi sempre così. La nostra YouTuber preferita. <ride> Grazie. Allora... No, noi oggi siamo state benissimo ci siamo divertite, abbiamo speso i soldi ah, e fa, abbiamo mal di piedi, mal di gambe e abbiamo molto ci so. sono le persone meravigliose tipo una quella no. un applauso Maria. a Maria con tutte le cose no, che no, ci ha fatto quella che sta lì no quella che sta lì no quella quella. <ride> no, <ride> quella. no <ride> Che è già Dai, una quella che ha portato esatto, i colletti Ecco anche Simona che ha portato i bocconotti sì, è vero sì. i bocconotti anche parlo, portato la torta, il cioccolatino si, Che altro ha portato so. alzate le mani hanno portato mi mi mi i biscotti, La torta al cioccolato Buona. Vabbè insomma abbiamo mangiato sì. Non ti vede No <ride> Straggo? No Vado? Vai Vichi nulla i tavoli. Oh Beh, ma di che cosa vince Cioè Esatto se, se la Se la valettona Antonella si sposta Ci chiedono quanto siamo matte cioè, Meglio matte che Noiose Abbiamo Noi. Da da farai notare quanto è bella Valletta Antonella questo magnifico fiore Sì. Anche va bene non bene va bene va bene va bene va bene va eh. C'è cioè, Arianna? <ride> chi, chi ha detto? Che... <ride> chi l'ha scritto Arianna? Chi, Arianna? chi è Arianna? Lei è scritto una nuova Ah, ah okay. Brava, ok Abbiamo trovato <ride> brava, brava, <ride> brava Arianna Ok Arianna <ride> Il numero 27, 27. Ah. Quindi il numero 27 <ride> c'è. Il c'è c'è. Ecco, è... Tu avevi il 7 pa'? Sì, per... Allora, chi ha vinto Però... se vi avvicinate? Ah, giusto. Eh certo, aspetta che vengo anch'io. Ma... Ma... vieni anche tu. Eh, eh, a vedere che cosa hanno vinto. Ma... Aspetta, Ciura Simona? Di tutto di più cara Arianna, questo è tutto tuo. Arianna, tu sì, sei cioè, tu Fai vedere che ti va bene. biglietto. Facci, mostraci il biglietto della vittoria Ok, mettiglielo dentro Arianna, metto, metto qui Vai, metti lì, ah oh, no, terminata, ah, perché? Eh. Vabbè, allora tu faccio vedere io che invece biglietto. la sto riprendendo, non è in diretta, tutto però. di più Un gomitolo di cotone, figlio di Vabbè, tanta oh, roba, eh, roba tanta roba, la eh, sì. roba. Per scrub booking, per bijou, per, colori. Uh, per la, lana, filo di cucinetto, colori stoffine Fustellati Fustellati Colori dei kit, dei kit uh, Con le forbici, pennelli Di tutto e di più Insomma veramente Una uova, giacotte, Già cotte Già cotte E adesso andate a decorare eh. so, Se no che divertimento c'è Poi il filo di fili e forme Le stoffine di cucilandia Stoffine di Cucilandia Bologna Andate sul sito Cucilandia Bologna Se dite che siete, siete dell'angolo creativo Avete uno sconto del 20% Sulle attrezzature Clover E le stoffine sono già super super super super scontate Il kit torsetto di lana Chissà Bialessia. di chi è Chissà Bialessia. di chi è Poi cose Chissà di chi è Poi c'è la mangolina mangolina Porta Fortuna fommi, carte scrabbubbi poi io so che c'è anche un kit di gallinelle che a me piacciono tanto tanto fuori come se non ci fosse mai no ma sono belle kit per fare una collanina eh, eccole le gallinelle le gallinelle in dell'impronta di Yaya e poi altri colori ah la la, la della peppina le tag sempre lati. insomma Marianna, c'è da divertirti poi, filo di cotone, poi un bellissimo kit favoloso cameo cioè, pro sì la specialben sì. dreams dai che è caduto eh no. il bottone, no. No. Il bottone. Il bottone. È Adesso attacchiamo, adesso la stacchiamo oh bellissimo de de, de, de. Cose, non de sì, andate, è ricchissima. È Una ricchissima scatola creativa. Che mamma, Brava complimenti, che complimenti. Anna, tanti Grazie per essere passata. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao. ciao. mi sono Ciao a tutti. Allora, sono le 6 dalla faccia potete vedere, sei. sì, le sei, dietro di qua, ah non riesco a girare il video, aspettate, dietro qua c'è Paola e siamo a pezzi, a pezzi. Allora è stata una giornata bellissima. Yes. Eh, ci siamo divertite anche Paola, che non si diverte mai. No, scherzo, adesso <ride> mi arriva un pugno. <ride> no, eh, ci siamo divertite tantissimo. Sì. È stata una giornata fantastica. Bella. Le ragazze dell'angolo sono in giro a fare le interviste, quindi noi facciamo esatto. guardare il fortino, e Sono stanca morta. Paola, tu anche tu sei stanca? Eh. Leggermente. Forse inizio adesso. Un po' di mal di vai a vedere, bellissimi quad i, quaderni, i quaderni. Sì, ciao. Abbiamo fatto acquisti quindi faremo anche video. Acquisti esatto. Paola ha preso i cartoncini per fare I quaderni. i quaderni della sua Midori che sono tipo un anno e mezzo che devo fare. Ma arriverà. Abbiate fede. Okay. Io ho preso. Aspetta, che mi appoggio, che pesa. Allora, io cos'è che ho preso, Paola? Tante cose, pizzi, oh, ho preso i pizzi, ho preso i feltri bottoni, dei fatti apposta per i capelli, cerchietti, i cerchietti. Ehm, ehm, poi cos'è che ho preso? I bottoni, i bottoni, ho preso dei bottoni bellissimi i sì, No, non li ho presi le stoffe. Cos'erano quelle cose? Ah, oh, si, sì che ho preso le stoffe. Ma scusa, mamma, ragazzi, sono, sono proprio cotta, po' più cotta. Vabbè, comunque abbiamo fatto acquisti. Esatto. <ride> e adesso stavamo tirando un attimo il fiato. Io ho un mal di testa pazzesco grazie a Paola che mi ha dato un volto Speriamo che ti passi. Esatto. E, e niente, volevamo chiudere questo video, chiuderlo in due. E probabilmente ci vedrete, <ride> se così siamo tipo Kessler. Esatto. E ci vedrete quando? Martedì? Paola. Eh sì. Sì, sì, io Fatti. direi di sì Paola sì. Ha fatto, ci ha fatto da press agent oggi e Io sono stata Ah sì, me l'ho fatto vedere prima Eh sì, il passettino Sì, sì, sì e Io sono stata, son stata felicissima di essere partecipe oggi con l'angolo creativo Beh, non solo per rivedere Simona, mamma Paola Ma anche Manu, Yaya, Antonella che è veramente un portento eh. Oh, ho fatto anche un workshop, guardate con Antonella ho imparato a fare questa rosa, e già non mi ricordo più come si fa, però lei me l'ha spiegata benissimo perché è bravissima, ha una pazienza. Bello, sì, e poi bello. Antonella ha fatto il vestitino alla mia coniglietta, guardate che amore. Guardate che amore. È troppo carina. <ride> sì. No veramente. Ha anche fatto so. anche i mutandotti, sono troppo, è troppo carina. E poi ha l'elmetto, a me piace perché ha l'elmetto. Esatto. E niente, volevamo, volevamo salutarvi, quindi Paola ha fatto la chiusura in sì, Magna. sì, sì Se volete vedere il mio video c'è la chiusura con tutte le creative. Esatto, ragazze. con tutte le creative. Noi abbiamo fatto tanti workshop, beh io manco uno perché facevo public relations. Vabbè, vabbè. Però vabbè. Paola come al solito. Io sì. Su una maglia. Esatto, che con i cazzetti. Esa no, i Va bene, adesso no, noi non glielo diciamo. Dettagli. Eh, esatto, no, ha fatto i fiori, ha fatto Amaglia, ha fatto i fiori con sì. la stoffa, ha fatto i fiori Aranda e mm. poi cos'altro? E... e niente, è stata... Abbiamo attaccato i fiori. Sulla, sulla mongolfiera. mongolfiera comunque sì, vedete, guardate poi il video, se di Paola, ma anche io ho ripreso... Un po', sì. un po' di foto anche vi okay. metterò in mezzo nel video Così vedete un po' come è andata la okay. giornata È stata veramente no, una Bella, la mongolfiera è bella, sì. proprio da vedere Sì, sì, sì, è stata Con proprio una bella lezioni. giornata sì. e sì. La box avete visto che ha vinto Arianna è Quindi vero. avete appunto il Poltunella. video delle stazioni, Esatto, ma quanta roba poi Mamma mia Maronna mia Tantissima eh. Va bene, Dai. quindi un ciao da me e da Paola Ciao ciao, ciao raga!